Dovrebbe esserci Alessandro ci sono. Ci sono. Eh, Alessandro, sentite Alessandro, benvenuto, benvenuto. Ciao. Benvenuto, grazie. Ciao. Tutto bene, tutto bene. Allora, intanto ti presento Alessandro. Allori intanto grazie per aver il nostro invito bypassando anche alcuni problemi tecnici, in realtà il tuo intervento era previsto eh, prima quindi grazie a maggior ragione per aver superato questi problemi tecnici, cosa fa Alessandro? giornalista detto stampa, è un blogger eh, su naturalmania.it che mh, concerne diciamo Questioni tematiche ambientali ed ecologici, autore dei due romanzi, tracce di vita su Marte del vicino di Napoleone, benvenuto ancora. Grazie. E ti, abbiamo, ti abbiamo invitato perché in verità sei dell'Elba, sei appunto ora risiedi a Firenze ma hai abitato fino a poco tempo fa nella città di Lisbona prima appunto di tornare nella città di Firenze e eri a Lisbona sotto Proprio nel periodo pandemico anche se eri lì da diversi anni quindi la prima domanda che ti volevo chiedere ti volevo fare era se hai notato delle differenze da giornalista nella frattazione nella narrazione tra i media portoghesi e italiani in relazione appunto al, al covid diciamo comunque i media presentano un po' delle caratteristiche anche del, del popolo i portoghesi sono molto sobri quindi diciamo Tendenzialmente c'è un, uh, un modo più, fra sobrio di trattare l'informazione, quindi diciamo meno, meno opinionisti, meno, meno opinioni, più, più magari insomma, una... parlare insomma, de, de, appunto dell'argomento Covid, però senza tirare fuori tutti questi diciamo, personaggi che dicano, Calaburioni Burioni per capirci, non, non, non che Burioni siamo un però in Portogallo non c'erano tutte queste figure strane che spuntavano di volta in volta a dire la loro opinione, veniva raccontato il fenomeno, in Portogallo è stato diciamo, all'inizio e è andata piuttosto bene a livello anche di contagi, e sì. però vabbè, sì, era uno stile diverso, meno spettacolarista, forse a tratti anche meno terrorista. Eh, a proposito di questo mi viene in mente quindi diciamo non c'è stata una narrazione sulla responsabilità individuale come in Italia cioè dove piaccia o no però si è battuto tanto su prima sul runner poi sull'aperitivo eccetera eccetera quindi questa parte non l'avete vissuta questa, questo tipo di, di attenzione mediatica al comportamento del singolo eh? In realtà no, probabilmente non, non c'era questo tipo di... o almeno io non, non me ne sono accorto, cioè, cioè, sì si sì, tendeva a, a, a voler far rispettare determinate regole, però tipo, forse anche perché appunto all'inizio gli era andata piuttosto bene a livello di contagi, non vi era una... Una colpevolizzazione della, della singola persona, una... cioè, anzi c'era forse un'immagine un, un po' troppo patriottica del portoghese che rispetta le regole e... perché appunto nella prima ondata gli era andata in gran parte bene, in parte la, la parte finale verso giugno c'era stato un po', un po' più di casi verso Lisbona, però cioè, non, non, non c'era questa diciamo, colpevolenza. Di, di, di collettiva. Come italiani, come italiani all'inizio c'era stata un po', quando sembrava che la, diciamo, i casi fossero erano principalmente presenti in Italia, sì c'era forse stata una, una, non devo puntare il dito per, contro l'italiano, però eh, si, si, senta, ci sentivamo un po' osservati all'inizio, quando, cioè, quando almeno i casi erano solo, eh, il 90% in Europa erano in Italia perché probabilmente eh, se un comportamento che avremmo avuto anche noi, forse anche in maniera peggiore, perché eh, no, noi ce l'abbiamo avuto con i cinesi nei primi tempi del covid, c'era un po' un sospetto nei confronti di, di, di chiunque fosse cinese e, e, e in Portogallo all'inizio quando appunto c'erano il 90% dei casi in Europa erano in Italia c'era un po' un occhio particolare verso gli italiani. Però Ripeto, un, um, un comportamento discutibile che però da, da essere umano è parzialmente comprensibile. Ma sui media questo lo rilevavi? Cioè nel no, senso sui che... media no, no, no, quello no. No, quello no, solo nel, nel comportamento individuale, singolo, individuale delle persone, sì. Però sui media no, quello non, non c'era proprio l'italiano, no, era una questione di, di sentirsi un po' osservati. Senti, a questo proposito, diciamo di narrazione, sempre, viene in mente che da noi abbiamo avuto e abbiamo, secondo me, questa è almeno la mia opinione, e un rapporto particolare con i numeri, con i dati, no? ce lo raccontava Pasquale con eh, appunto il concetto di infodemia venuto fuori da, proprio commiato dall'OMS a questa mole enorme di dati. Noi l'abbiamo secondo me in particolare nella prima fase in quella più per tutti noi emotivamente e anche nella pratica appunto trattandosi di, pa di una pandemia mondiale abbiamo vissuto nel primo lockdown cioè questo rito quasi collettivo per cui in Italia alle ore 18 c'era la lettura dei bollettini con una narrazione a mio giudizio molto simile anche a una narrazione bellica no? c'era appunto molto il richiamo al fronte dove dei medici appunto che erano in prima linea contro il nemico invisibile un forte richiamo a grafici numeri e nulla volevo chiederti se invece da questo punto di vista quindi quello di dare tra virgolette tanti numeri tanti grafici tante informazioni eh, numeriche, i media portoghesi aveva, si erano comportati nella prima fase o nella fase attuale, in cui, se non, non ho capito male, i dati sono un po' peggiorati in Portogallo, se c'era stata una considerazione analoga eh, oppure no, ecco. Allora, cioè la prima parte, diciamo, c'era stata anche più ce detto, cioè non c'erano stati troppi casi, sì, venivano, i numeri venivano dati, però anche per, per un po' una sorta di, appunto, di spirito nazionale, di dire di, di, eh, abbiamo numeri migliori dei nostri, sì, però la, la, il, eh, da, eh, i numeri lì vengono dati in man, in, durante la mattina credo un orario differente dal nostro forse il nostro era più quasi, prima prima di scena quindi scaterava un po il checchiericcio Venivano erano no, dati tarda mattinata so, i numeri del giorno precedente sì e, vabbè, questa è una, una caratteristica di questa pandemia l'ha dato appunto pesa da tutta questa questi numeri che, per, che diciamo non è, non è semplice da se una persona non te li spiega i numeri dati così sono creano confusione creano distorsione sì però vabbè il eh, sì, discorso dei numeri forse eh, anche, soprattutto magari ora nella nella, se, nella seconda ondata che diciamo da, da dopo natale ha tra, tra, travolto magari in maniera più pesante il portogallo vengono dati però non, però non ci sono tutti i fenomeni diciamo quella, quella cosa che forse cambia rispetto a noi è la non presenza su tanti fenomeni televisivi come li abbiamo noi meno, okay. meno personaggi quindi meno opinionisti, oh, meno opinionisti ok e mentre invece per quanto riguarda l'inverso a tuo giudizio cioè su come invece i media italiani hanno affrontato e affrontano tuttora quello che si verifica in Portogallo. Te lo chiedo perché mi ricordo che mi raccontasti che alcune notizie, a tuo giudizio, non erano riportate in modo corretto. Demi che addirittura... Sì, tipo, eh, hai ragione, tipo a giugno, quando c'era stato un picco dei casi a Lisbona. Eh, I media italiani eh, riporta, eh, avevano detto, te lo dico perché mh, vari amici, ma anche mia mamma mi chiedeva ma, se eh, tornato il lockdown che eh, c'era stato un... se diciamo, era tornato lockdown, se era, era stato tra cioè, marzo aprile. In realtà eh, erano, erano aumentate le misure restrittive, però io leggendo anche i media italiani tutti i giorni leggevo ah, ah, ah, il Portogallo è tornato al lockdown, cosa che non era vera una quasi fake news visto che ne abbiamo parlato... Eh, ne, era una, una notizia tirata per i capelli in senso è, è vero che c'era stato questo picco di contagio nella regione di Lisbona però non, eh, non, non, non, non si era tornati al lockdown, avevano un attimino aumentato le restrizioni però l'Italia non, era, non, era, non è stato mai duro duro Diciamo, okay. il primo lockdown in Italia è stato piuttosto pesante. In Portogallo riuscivi magari a uscire di casa, nessuno ti gridava dalla finestra. C'era sempre il, un bar che ti passava il caffè da, diciamo, dalla porta un pochino più... meno ossessivo... Senti e a proposito del lockdown... mentre per quanto riguarda abbiamo parlato anche prima con il primo ospite con Onofrio... per quanto riguarda la DAD... la formazione a distanza... invece anche la da voi... se, se diciamo in, eh, se tutti sono andati in DAD... sulla scuola o oh, c'è stato polemiche da questo punto di vista... problemi di banda... qual è la... Eh, ah, lo, Ah, ci sono le regioni di Lisbona, di Porto, sono, sono piuttosto diciamo, all'avanguardia, soprattutto Lisbona, però e, e per il resto, insomma, no, eh, quindi, insomma, de, ci sono dei problemi di, diciamo di ricezione della, del, de, insomma, delle lezioni per i ragazzi. E, sì, e, diciamo. Eh, poi vabbè loro, loro eh, a casa sono stati durante il primo lockdown mentre da settembre a, a ora quando c'è stato il boom quindi si parla di dopo Natale eh, sono andati a scuola solo nelle ultime, nell ultime 3-4 settimane che c'è stato il secondo lockdown totale eh, sono stati tenuti a casa i ragazzi. E anzi non faccio, nelle prime due settimane non facevano nemmeno la DAD, poi l'hanno reintrodotta, eh, però è sempre, eh, a parte diciamo, questo mese in genere da settembre a, a, a prima di Natale i ragazzi sono andati a scuola, però vabbè, vi ho detto, a parte la regione di Lisbona e di Porto e le città, eh, ci sono tanti portoghesi che hanno avuto problemi nella ricezione dei, dei, dei segnali di internet. È, sì, ok. È un, non è un problema solo italiano, è un problema di centro-periferia, che magari nella periferia c'è meno diciamo, di infrastrutture. Nel, come, insomma, anche nella stessa periferia di Lisbona che è immensa ci sono delle realtà un po molto limite quindi che hanno, non c'è una, una democrazia del, dell'istruzione in questo caso cos'è Que questi sono i nostri potenti eh, mezzi digitali per dirti che il tuo tempo è scaduto. E che quindi ti ringraziamo, caro Alessandro. Grazie, grazie, grazie anche per aver i ai problemi tecnici che hai avuto. Ah, dire. Eh, se abbiamo risolti, sarà stata eh. Appunto i problemi di collegamento, si diceva, nel, nel nostro piccolo ce l'ho avuti anch'io. A proposito digi del digitale, appunto, esatto. di grazie Ale. Ciao, ciao, buona serata, grazie a tutti.